Ieri mattina mi sono recato alla Procura della Repubblica per denunciare il fatto che a Pisa, come tutti i comuni della società della salute pisana, impongono il pagamento del servizio di trasporto scolastico dei bambini disabili. Unica situazione in Italia, già a Firenze, Lucca, Livorno, già in Toscana, in tutta Italia. Questo servizio, come dice la legge, è obbligatorio e gratuito. E abbiamo denunciato appunto alla Procura della Repubblica, alla maggioranza, perché nel Consiglio Comunale del 19 giugno, quando si discuteva la variante di bilancio, avevamo proposto un ordine del giorno dove si chiedeva, una volta riconosciuto che era illegittima la richiesta di comparticipazione alle spese. Abbiamo chiesto con l'ordine del giorno che la, di chiedere al sindaco e alla giunta di finanziare questo servizio. La maggioranza in maniera incredibile ha votato contro questo. Quindi a parere mio c'è una, una, una responsabilità penale perché essendo un atto dovuto non poteva essere respinto. Quindi mi sono rivolto alla magistratura, alla reazione della Capuzzi, l'assessora competente alle, alla conferenza stampa che abbiamo fatto e la ha dichiarato che non esiste una legge che dice questo la legge è quella che avete visto esposta nel cartello e del 71 rafforzata peraltro da una sentenza della corte costituzionale del 2005 la sentenza del 2015 che ha detto che non deve essere assicurato ma deve essere garantito quindi ha rafforzato questa idea che questo fa parte dell'integrazione scolastica degli alunni disabili. inoltre dopo un'altra violazione la compartecipazione non viene chiesta al disabile, perché essendo un disabile c'è nella normativa nella ISE quando il disabile chiede un servizio agevolato, deve presentare il proprio ISE personale, non quello della, della famiglia anagrafica. In questo caso, invece, oltre a pretendere un pagamento, lo chiedono anche in proporzione al valore ISE della famiglia. Quindi due violazioni di legge, noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica, aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. Oggi abbiamo assistito alla reazione piccata degli, ovviamente, dei consiglieri della maggioranza l'assessore Capuzzi e di quant'altri erano in Consiglio Comunale.